So che racchiudo sempre cose strane nei video, ma oggi vi volevo mostrare quello che è arrivato. Signor Postino, se eviti di venire una volta a settimana, anche perché sennò no, davvero c'è il mondo. Allora, tutte cose a un euro più un euro di spedizione, spesso e volentieri scontate a 0,90, quindi 1,90 al massimo. Ho voluto prendere questa spugna con jack. Tutti le parlano bene, però sinceramente non ho voluto provare quelle che costano tanto perché non le ho mai provata. E questa è quella nera, che dovrebbe anche essere ed è purificante, quindi la proviamo. Anche bella chiusa. Però, dato che ero curiosa, non solo quella purificante, ma ho preso anche quella verde, che dovrebbe essere quella più classica da quello che leggo perché, infatti, leggo il cinese. S -s -s -s -s -s -s -s. Ok, comunque, stavo guardando, sono le due marche diverse. E queste le proviamo poi cosa che io non mi aspettavo davvero più perché io aspettavo per quest'estate ci avevo rinunciato era il pacchetto era tutto assieme e sono per le decorazioni due casettine così fatta a funghetto che sono deliziose e poi eccole qua, due tartarughine volevo facci la decorazione quest'estate ma sono arrivati adesso o oh, meglio tardi che mai perché io ormai le davo per persa ma per un euro non volevo andare ad aprire ed è la richiesta di ed è il rimborso per un euro preferisco prenderle per le cose che costano un po' di più poi altra cosa, ah no, aspettate, prima vi mostro questi perché sono una sciccheria se mai riuscirò a prenderle queste quando le trovo in offerta le prendo sempre, sono i refill, le ricariche per le penne in gel, questo è il pacco da 24, guardate i colori, sono con la punta Così a sfera e sono fantastiche. oltretutto scrivono benissimo, ho fatto un attimo lo swatch, eccola qua, e io le uso 24 al pacco quindi 2 euro il pacco 24 per il refill poi comunque sia eh, io le uso da inserire dentro le penne ma sono abbastanza grandi aspettate ve ne mostro una appoggio tutto sono abbastanza grandi quindi si può tranquillamente anche usare così non so se volete colorare sono deliziose, io queste qua le prendo sempre, certo che sono un po' impiccata quindi non è che scrivo benissimo ma davvero dateci un occhio perché ci sono eh, classiche in gel, metallizzate opache con i glitter e eh, ce ne sono tantissime e poi veniamo alle sciccherie allora, no sciccherie, niente questi li ho presi per curiosità dovrebbero essere per Stringere gli anelli perché avete visto nell'altro video che alcuni sono un po' grandi quindi sono di diverse grandezze e andrebbero dietro un anello per stringerlo alcuni più grandi alcuni più piccoli il pacco è da 2 4 6 8 10 e questo sinceramente curiosissima di provarli Intanto oggi è nuvoloso e si vede che non aiuta Grazie signora luce perché è andato via il sole guardate questo questo è una sciccheria è un bracciale aspettate che c'è qui farlo lo metto a fuoco è topolino ci sono tanti topolini e il bracciale sto diventando scema sì, col Disney e poi, aspettate Suona tutto, io credo che questo ci divento scema, lo aspettavo sinceramente, ecco così, è cioè, stupendo, sempre un euro e poi a me questi bracciali durano anche abbastanza, sempre per il tema Disney io direi che andrei avanti con questo che è arrivato oltretutto nella mm, pochettina così che è anche carina e sinceramente dalla foto mi sembrava più grande però è bellissimo lo stesso, aspettate. Questa è una collana, il più è farvelo vedere perché già da io da me lo vedo davvero, allora, la collana è bella resistente e poi è così, cerco di farvelo mettere a fuoco, un cuore con, avete presente eh, Winnie Pooh, ecco lui e io, a testa in giù. vedete così capite che io perché questo perché dietro c'è scritto se mai riuscirò mai a metterla a fuoco ma dubito comunque è scritta così e ve la leggo sundays look better e poi cosa c'è scritto perché upside down, quindi alcuni giorni sembrano migliori ed è sotto sopra effettivamente non lo so questa è deliziosa, mi è piaciuta subito dalla foto era ancora meglio ed è però l'ho adorata, restando sempre a tema Disney ed è poi ho quasi finito tema Disney guardate questo questo è e lui è il fiocco di Minnie. Ma signora, ecco. Allora, questa volta è tutto sbrucicoso, quindi per forza che un po' non metta fuoco. Ho preso un 7 ed effettivamente nella busta che è qui era indicato 7. Proviamolo. Oh sì, è perfetto. No, guardate. È proprio il fiocco di mini e eh si sì, ho un problemino, ecco. E restando in tema di anelli, questo è l'ultimo che vi mostro, ho sempre preso un 7, ma non c'è scritto niente, ma comunque sì, ho visto che è regolabile, ed è questo qui, che sempre con queste pietre sbrilluccicose, un po' la telecamera va in palla. Comunque, provo a metterlo, comunque a. Vediamo se così è un po' meglio. Sì, ha ah, tutta questa serie di infiniti e poi qua ha la pietra, che per me è stupendo. Ed è, sì, direi con è comunque sì, è regolabile, ma io l'adoro. Sì, ormai ho più anelli che dita, ma è inutile. io quando li vedo dico no, deve essere mio. Scusate per lo smalto perché ho sbeccato, ma... Ho... Sono arrivate le cose, sì, anche questo l'ho preso subito, stranamente. Sono arrivate le cose, ho voluto mostrarvele al volo ed è senza neanche sistemarle un attimo. Allora, fatemi sapere se vi è piaciuto quelle cosa vi è piaciute di più. Questo qui è stupendo, guardate, e niente. Quali di queste cose vi piaciuta di più, fatemi sapere se qualcuna l'avete provata. Io queste penne ve le consiglio, ve le straconsiglio davvero, guardateci perché ci sono in tantissimi colori e scrivono da Dio. Poi ognuna viene con il suo tappino e scrivono sempre tutta a primo colpo. Niente, io mi trovo benissimo con queste, non ve lo neanche mostrate bene, comunque c'è l'oro, azzurro, verde, fucsia rosa, fucsia, arancio, giallo, verde metallizzato, un blu, un altro blu diverso, un blu metallizzato, verde pastello, un oro più scuro, argento, blu, verde pastello, un viola, un argento più scuro, un altro blu pastello, però in questo caso un altro viola, un giallo glitter, un giallo più chiaro, un giallo neon fluo e un verde fluo, il pacco da 24 ma c'è anche il pacco da 48 però il pacco da 24 viene un euro allora fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi pelotti, se qualcuno vi incuriosisce se volete che vi dica come mi trovo con le spugne con jack, che io non le avevo mai provate, sono curioso di provarla ma non voglio spendere 10 euro e per una spugna konjac da, da Bottega Verde o da Yves Rocher. Ho voluto provare queste tanto per vedere come sono. Perché da quello che ho letto e, e nella recensione durano due mesi, sono state tutte le giornate e poi sono da buttare. Vedremo. E niente, se vi ho tenuto un pochino di compagnia e se vi hanno piaciuti questi prodotti, mettetemi un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!